Sì. Sì, sì. Poi c'è la dorata del 1953, ancora, è sempre. E eh, poi che c'è qui lassù? Quella dorata, poi c'è la Madonna della primavera, la chiamano così, o la Madonna possa. È sempre questa tipologia. Sì. sì. Eh, poi c'è alla chiesa di San Giovanni, allora dove c'è il municipio, sapete quale? A Piero, sì. No, sì. No, no, vabbè, la, troviamo. La, la troviamo la chiesa di San, eh, di San Giovanni c'è la, la Madonna, non la Madonna, Santa Teresa del Bambino di Gesù, San Luigi. Così. Poi c'è Sant'Alfonso Tutti, ah, tutti i maggiorni. Mm. Vabbè, quindi il di San Giovanni ci troviamo. Ce ne sono 4-5 la dentro. Ecco, come abito soltanto questo? Ma adesso non è l'originale no, eh, no, eh, no eh, è ma ti ricordi, ricordi che c'era no è ma la di solito c'era no di solito c'era una, una... disgraccia la chiamo io quando veniva fatto l'abito nuovo c'era usato anche di bruciare quello vecchio sì. sì. sì. sì, ah, sì. quindi la maggior parte ce n'è qualcuno a stilo nella chiesa di Rosario c'è la madonna che non l'hanno bruciato l'hanno riconservato ed è proprio tutto una ah, sezione, e tutta la riflessione dietro ce l'ha data sì, pure no, 1700 se le non hai a cammini, tu hai avuto occasione di vedere la sentita questa madonna per vedere se Dico, il busco, la parte di no, la... c'è qua, tutte le madonna sono con una parte di, di, di, di paglia ah. riempita sì. poi c'è fino a qua sì. Sì. poi c'è la... Ah. la parte di, di omate e eh, poi sì. arriva fin qua ma poi non ma... avete la... avuto occasione di eh, non no. sapete a chi possa risalire la manicatura? Al filo c'è stata la firma, c'è la firma sulla dolorata, quella piccola. La dolorata c'è stato sì a manichino? Sì a manichino. ma non c'è la firma, c'è la data 1832, se non sbaglio. È la prima volta che questa persona è... mm. Però non so se vi lasceranno vestirla. No, non penso, <ride> però buono sapere. E i confratello in te ce ne sono qua? A Pazzano so che ce n'era una, forse è rimasto solo un confratello adesso. Ce n'era una? Sì. Quindi sì. non esiste è più. la sicuramente la Madonna malamassurda. Ah. Allora. Sono... Quindi forse la portate... Ma è, è rimasta un conto territorio. Sì, sì. Ah, la confraternita, vabbè, non esiste più, è voglio dire, la... Sicuramente, la... sicuramente. È. La... È, è attiva dal 1504, dedicata all'Immacolata e San Pietro. E... L'Immacolata è colpita sì. oppure... Sì, è un di Mastranzi e Reci, eh, no, no, sono, mh, di firma c'è solo il salvatore. Sì, sì, ambientale. ce l'avevo già detto io. E eh, di... Poi c'è a stilo, sempre di serra, Zaffino, un mm. Vincenzo sì, Zaffino, 1850 Guarda o 1870. E c'è la Madonna delle Grazie, sempre nella chiesa aperta, sono tutti e due aperti. Le altre sono in fase di restare, quindi non le potete recitare. E... Però per quanto riguarda Madonna, Vestita vestiti e non è altro nemmeno no, no, no. la sono. dolorata di oggi. Vero. Vero. No, c'è la dolorata ma è di anche per è... di... ok. No, hanno delle buone state, più con il San e la San Nicola. Mm. San Nicola è l'unico, uno dei pochi nell'iconografia, eh, non a mezzo ma a più fondo. Perché... Mm. Ascolta una cosa, e, come la portate nel, nella posizione e Se viene usata nelle processioni del Venerdì Santo, come da Pertruppo qui, qua non. Io sono del tiro, faccio, spazio, ah, faccio sì. un po' sulle feste, però eh, in tutte le chiese della zona sì, il Venerdì si faceva no. la chiamata, no? Ah, eh, la, del, dal punto della chiesa il fratello rinvocava la, la, la, la Madonna sì, e poi gli mettevano il crocifisso nelle e... Ma... Per, per la confronto c'è la notte che non viene utilizzata bene no, ma loro non la fanno al Pasqua. E cioè a agosto. Ah sì, che non è eh, che te appena detto. È perché infatti lui mi, mi spiegava mi sembrava una cosa strana, perché no, io la ricollego alla alla la della risurrezione. Infatti mio diceva San Giovanni. No. No, quando Giuseppe per l'amalgama. E non poi, sono ah. a dire che cosa significa se no i pazionessi poi non, non esistono dovremmo chiamare Don Enzo Dove? Don Enzo è fuori <ride> e... eh, a, a dovevo incontrarmi <ride> con lui per il sito della della Madonna, e all'occhio se la venerdì stanza fanno poi il, il venerdì quattro. noi lo facciamo il sabato il giro del paese uh -huh. l'ordicerma di mattina eh, il venerdì sera loro portano la dolorata con davanti il Cristo morto nel, nel bal Anaca, sì, invece nostre, cool. da noi a Stilo facciamo il sabato santo, la, il venerdì è dedicato all'agonia, mm. cioè le varie autorità del paese schiodano il, il crocefisso sull'altare, dopo otto Come le stesse. sette parole, no? mm -hmm. e poi il giorno successivo c'è la processione, quindi nel letto, nel baldacchino che noi chiamiamo un monumento, tanto che è monumentale, poi ci saranno i tre santi, la, la Dolora Facenza, la San Giovanni e la Maddalena che ti interrompo, così, no, mi informi su stilo, visto che... Sì. No, l'unica cosa... Cioè, quindi in selezione viene portata con quest'abito che eh. si so sia. Sì, sì, sì. Riascano questo. Quindi su questa. E di stilo mi, mi approfitto. Sì. Ti <ride> fai l'elenco delle chiese dove possiamo sì. trovare... allora c'è. Allora, Ma vi che c'è San Francesco Giovanni? Sì. San Giovanni dove c'è il municipio. Sì. E troverai una, una, la Donorata. Mm -hmm. Poi c'è la San Teresa. Mm -hmm. San Luigi. Il sulla navata destra di piedi, poi sulla navata sinistra c'è il San Giovanni di San Giovanni, come il venditore in greco, quindi e poi gli alzarsi i vestiti che non ce non c'è. Poi mm -hmm. c'è alla chiesa di San Francesco d'Assis, il centro della piazza. Ma li troviamo aperti Sì, sì, sì questi due sì. E c'è sulla navata sinistra la madonna della primavera o sposa mm -hmm. e poi c'è se la volete vedere quella ci sono le varie stagioni ma in legno e una in marmo che è oggetto di studio pure del, del professore Leone le Ah, ah Leone dice che I no no no <ride> solitamente è no. sempre lui non mi ricordo l'autore ma dice che l'è stata fatta in seguito alla congiura campanelliana mm -hmm. per affermare mm -hmm. la, la, la cristianità della zona no quindi l'hanno messo, in fazia la guardi Diciamo che l'immagolata porta un po' pancino, no? Uh -huh. eh, Questo E qui è sempre una stanza di vittoria. Come vestita... per proprio... E poi, come altri altri stiti, c'è cioè rosario, la madonna del rosario. Sono neri. E la madonna Ma del rosario l'ha utilizzata per la controlla? Per la controlla. Durante l'anno, lasciano il bambino Gesù no. su, nella mano. Poi, durante la pittà, si contano. E poi, praticamente, vabbè, il vestito rimane quello. Sì, sì. No. Durante la confronto no, perché sì, in chiesa vestita... c'è l'originale quello con sì, sì. Poi Durante la confronto viene vestito quello nuovo. Ah, ah, sì. Lei quindi adesso è vestito con l'originale? Sì, adesso sì. sì. Però non so se trovate la chiesa aperta. E la manifattura dei vestiti, sai dove sono stati fatti? No, no perché la... sono stati rifatti, quasi tutti. Ad esempio quelli di San Giovanni sono stati perché tutti e tutti. Ma... Ah, quindi ah, l'estate le distrutta? No, stati, no, i vestiti, i vestiti sono stati vestiti cambiati, sì. eh, eccetto quello di Sant'Alfonso che non l'hanno bruciato perché l'hanno restaurato da poco e è stato, è stato E degli altri non si fanno, non mm. si che ce l'hanno fatto? Sicuramente di tutti. No, per, se è riuscito a trovare qualcuno.